però io oggi sono qui, nel mio intervento, rispetto ai discorsi più fatti, quindi riprendendo le categorizzazioni del professor D'Assetto che poi il professor Bertano ha rielaborato in, nella, nel, insomma, nel, nel suo intervento. C'è ancora una categoria da inserire rispetto a queste categorizzazioni di base fondazioniste relativa a un fondazionismo adattativo, a un fondazionismo di tipo ermeneutico e a un fondazionismo anche di tipo simbolico, più mistico, più legato all'esperienza della, della ricerca interiore della dimensione religiosa. Il professor Bassetto, in un suo bellissimo e importantissimo volume, che però è uscito nel 2011, quindi stiamo parlando di alcuni anni fa, aveva proposto eh, questa categorizzazione aggiungendo eh, una, nuova, una categoria che lui vedeva abbastanza liminare, ancora da comprendere come nei suoi sviluppi, che aveva chiamato decostruzionismo e la riferiva a eh, una serie di espressioni di tipo intellettuale da parte di ricercatori, studiosi, sociologi, antropologi, musulmani e però che hanno studiato in occidente e che eh, mettevano a frutto tutte le conoscenze delle scienze umanistiche per riapprocciare eh, il, il momento fondativo dell'esperienza profetica e tutto il rapporto con il testo sacro, quindi con il Corano eh, queste voci che lui dice, sono ancora voci che, di cui non si capisce bene quale potrà essere la prospettiva, lo sviluppo, non costituiscono un vero e proprio movimento, tendono e vengono abbastanza categorizzate da parte della prospettiva occidentale come Islam del Lumière, facendo riferimento alla, nel termine Lumière all'analogo esperienza che nella storia culturale occidentale ha rappresentato il periodo dell'illuminismo, quindi come una sorta di Ehm, rivendicazione dell'autonomia della ragione rispetto alla dipendenza rispetto alla tradizione e alla verità della fede sancita nel testo sacro per quello che riguarda soprattutto l'ambito della storia culturale cattolica cristiana che è, ha vissuto l'occidente in realtà, in realtà eh, questo termine islandeliniere che è stato poi coniato e adottato per una collana editoriale che un'editrice eh, francese Di Michel, ha pubblicato per alcuni anni, raccogliendo una serie di volumi e di contributi di pensatori e di ricercatori musulmani, è stata definita per la prima volta da eh, un antropologo musulmano, Merck Chebrel, eh, che è oggi è morto, insomma è morto a, a alcuni anni fa, che ha eh, scritto un suo manifesto per un Islam illuminato, cioè per un Islam delinier, è un testo che non è neanche stato tradotto in italiano. Diciamo che questa tradizione, lo voglio anticipare subito, questa non questa tradizione di pensiero, questa, questo contesto di pensiero, questa corrente che attraversa in modo abbastanza trasversale tutte le discipline umanistiche, quindi dalla linguistica all'ermeneutica, alla sociologia, alla filosofia, all'antropologia, alla psicanalisi, alla storia, no? agli storici, in Italia è poco non è tradotta, quindi sono testi che sono prevalentemente in lingua francese, alcuni in lingua inglese e l'Italia ha questo grave limite di non avere a disposizione la lettura di questi testi e questo è un, è un limite che non consente di poter riflettere e dibattere su quanto questi pensatori invece stanno proponendo. Ma nel suo nella sua definizione, eh, nella prefazione che poi ha rifatto nel 2011 prim la prima volta che lui ha scritto il volume è stato pubblicato nel 2008 lui nel 2011 eh, è stato poi ripubblicato ha rifatto una seconda prefazione nella quale ha chiarito perché a, eh, qual era poteva essere il senso di questa parola eh, lumière quindi Islam illuminato, Islam del lumière dicendo se una prima, eh, un primo riferimento senz'altro quello ai lumi no? quindi all'esperienza all illuministica e al fatto di sancire eh, l'autonomia della ragione rispetto alla dipendenza nei confronti della, del testo sacro e della dipendenza delle verità per fede. l'altro senso eh, che io voglio mettere in evidenza, lui lo dice chiaro, è che eh, la parola luce, il termine luce, come illuminato, come portatore di conoscenza, non è annone alla alla tradizione musulmana, e alla tradizione coranica. C'è una sura in particolare, che è la sura 24, versetto 35, che in arabo io non ci trovo neanche, dice Dio è la luce del cielo e della terra, e questa espressione coranica arriva poi a definirla come luce su luce, quindi una luce che è anche luce della conoscenza, che viene fusa, Illuminata, eh, illumina le tenebre, quindi dell'ignoranza nella quale l'uomo è immerso. E lui, eh, Friedel, praticamente dà la parola lumière, alla parola luce, illuminazione. Tra l'altro, anche nel nostro, nella nostra tradizione occidentale, la parola illuminazione per l'appunto ha questa doppia connotazione di eh, illuminazione spirituale, quindi di. Eh, compimento di, insomma, c'è tutta un'esperienza mistica che eh, viene a culminare in quella che è l'esperienza dell'illuminazione, come esperienza statica. In questo caso malecce dal coniuga il termine lumière sia come riferimento al contesto dell'autonomia della ragione, sia come eh, conoscenza che può essere infusa e che può essere attinta dall'esperienza religiosa e quindi dall'esperienza mistica, dall'esperienza della fede in questo caso. Ora, questa doppia connotazione della luce, eh, dell'etichetta luce, della definizione luce rispetto a un approccio critico no, eh, nei confronti del testo, quindi è che rientra in fondo in questa categoria. Una prima, sono prime esperienze di quello che il professor Verzano prima ha eh, definito rispetto a un'esperienza che fa parte della storia del cristianesimo e del rapporto col testo biblico, che quindi se per noi è avvenuta... Un secolo fa, oltre un secolo fa, anche nei confronti dell'Islam, in qualche modo questo tipo di approccio si sta eh, verificando pur non essendo un approccio che tende a definirsi secondo una precisa connotazione di movimento di idee, di movimento di pensiero. Però quello che può essere interessante, eh, che mi preme oggi eh, mettere qui in evidenza presentando tre autori di questa diciamo che possiamo inserire in questa prospettiva teorica è che intanto eh, i pensatori, noi pensatori dell'Islam che potremmo definire dell'Islam del Niere non sono laici o solo laici ma sono anche eh, musulmani credenti che continuano a avere un rapporto eh, di fede, di appartenenza alla, alla propria religione, quindi non, non c'è una frattura, cioè è un termine che eh, comprende pensatori che diventano in qualche modo laici, atei, diciamo così, vivono un processo di disincantamento no? e comprende allo stesso modo eh, musulmani credenti che però sono anche studiologi, sono antropologi, sono filosofi e utilizzano gli strumenti delle discipline umanistiche per riapprocciare tutta la tradizione e tutta la grande questione dell'interpretazione etica del testo. Cosa succede? Scusate perché volevo, ci sono alcuni passaggi delicati che mi, mi preme fare. Tra... Quindi si delineano nell'ambito di questo movimento, per ora chiamiamolo movimento anche se non è propriamente il termine appropriato, due percorsi, quelli dei credenti e quelli dei laici, e due prospettive, che sono una prospettiva che tende a riapplicare al testo eh, l'interpretazione secondo tutta una serie di categorie analitiche tipiche delle scienze umane, e' una categoria invece che eh, decide eh, di approcciare la questione del rapporto con eh, l'Islam e con la religione secondo una, quello che viene definito come un nuovo modo per uscire dalla religione, cioè c'è proprio una serie di testi che si richiamano da Mohamed al che è stato il padre dell'umanismo musulmano in questo contesto, attraverso che giunge fino a Abdenu Bidar, che è un filosofo eh, musulmano contemporaneo, che hanno a lungo riflettuto, attraverso una serie di passaggi, sulla nuova modalità di uscire dalla dimensione della religione, quindi parliamo di una forma di secolarizzazione, però con una serie di caratteristiche nuove, diverse, rispetto all'esperienza che di questa uscita della religione invece ha fatto la storia eh, culturale occidentale, quindi l'esperienza culturale occidentale dall'illuminismo in, dall in poi. Quello che condividono, quindi credenti e non credenti, stiamo parlando di pensatori eh, in questo ambito, quindi, che condividono l'idea quindi fondamentalmente di prendere le discipline, e gli strumenti offerti dalle scienze umane per affrontare la questione Islam. Quindi si stanno proponendo di fare una di intraprendere un percorso di tipo ermeneutico che usa tutta una serie di categorie analitiche che vengono dall'esperienza della, della storia della cultura occidentale, applicate a, um, a, un, a una cultura, a una tradizione che ha seguito percorsi differenti. Il loro comune denominatore Qual è? Loro, adesso è qui è un inciso importante, la storia della cultura occidentale, dal 1200-1100 in avanti, subisce eh, un percorso eh, che si differenzia da quello che eh, invece vive l'Islam nell'ambito, poi che diventa tutto il bacino del Mediterraneo. Ma dimentichiamo tutti, e eh, io per prima che... Ho fatto per anni, ho studiato moltissimi anni fa e infatti ho dovuto recuperare questo tipo di nozione che mi era stata data. cioè, noi in Occidente il, il, riusciamo ad attingere a tutto il pensiero e a tutto il patrimonio di ricchezza della filosofia greca e di Aristotele, grazie al fatto che eh, ci giunge Aristotele intorno al 1100-1200, ma perché ce lo traducono gli arabi, cioè, noi abbiamo letto Aristotele attraverso le traduzioni arabe non la, non, noi non lo, non lo conoscevamo L'ingresso di Aristotele, cioè la lettura di Aristotele per noi ha determinato tutto quello che poi è giunto fino all'illuminismo e tutto il percorso di quello che è l'affrancamento della ragione umana rispetto a una dipendenza cieca nei confronti della, della fede, della, no, di quello che era la dimensione religiosa che dominava il mondo di allora, lo permeava. Questa lettura, è cioè noi abbiamo avuto un Tommaso d'Aquino che ha fatto il grande lavoro che ha fatto rispetto all'Agostino del, no? del, del, del primo padre della Chiesa insomma che ha dato tutto, grazie al fatto che Tommaso d'Aquino ha studiato e ha tradotto Aristotele, lo ha applicato pari pari con tutte le categorie in quella che poi è diventata la dottrina no? la, la, la, la cattolica cioè della Chiesa, della, della religione cristiana adattandola ai tempi mentre noi abbiamo fatto questo grazie agli arabi ci sare, ci si potrebbe, non parliamo di cosa è successo con la medicina cioè, nel, succedeva che i, i medici dei crociati quando no, ci sono state le crociate si erano stupiti per come i soldati diciamo, musulmani erano curati dai loro medici e guarivano mentre i nostri no per cui loro hanno cominciato a guardare alla medicina dei, dei filosofi arabi che erano anche medici perché avevano molte più conoscenze, non parliamo dell'astronomia, insomma, siamo a un punto chiave in cui poi l'Occidente prende queste conoscenze, le sviluppa, le elabora attraverso diversi percorsi, mentre eh, nel, nell'ambito musulmano, nell'ambito islamico, si segue un percorso diverso e questa strada viene praticamente persa, diciamo, adesso io non voglio entrare in merito, perché sono discorsi molto complessi, però i filosofi, diciamo, i pensatori di questo Islam del Liniere riprendono quel momento fondatore, chiamiamolo così, dell'incontro tra Occidente e Oriente, tra mondo musulmano e mondo occidentale grazie all'apporto appunto di, di questi traduttori che hanno portato la filosofia aristotelica e di conseguenza tutti eh, gli strumenti di cui la ragione ha bisogno per esercitare la propria potenzialità, quindi gli strumenti della logica, che noi abbiamo attinto dalla filosofia aristotelica attraverso la traduzione araba, perché il problema è nato che poi i traduttori tra l'altro di Federico II, erano della torte di Federico II, cosa hanno fatto? Hanno poi tradotto i testi arabi in latino e sono riusciti ad arrivare a finire quelle che sono le radici della nostra storia culturale, che sono appunto la Grecia Antica, il patrimonio della Grecia Antica e la tradizione ebraica. Detto questo, ehm, quello che quindi oggi si manifesta nell'ambito di questo pensiero è eh, che da una parte abbiamo questo, questa, questa serie di pensatori che sono ancora mus, che sono musulmani e tendono a proporre le eh, loro prospettive, loro le loro interpretazioni a tutto quello che è l'apparato teorico, dottrinale che possiamo identificare con la tradizione islamica e ci sono invece eh, i filosofi, alcuni filosofi, in particolare oggi la figura più significativa è Vidar che eh, applicano un attento lavoro ermeneutico di studio sul testo coranico per... Eh, la semantica e quindi la semiotica il senso di alcuni termini che secondo lui sui quali proprio a partire da questa interpretazione di termini che nel Corano hanno poi determinato una filosofia e eh, un modo di interpretare tutto il senso della, del messaggio e sono stati fatti secondo lui eh, con alcuni errori in particolare, in particolare eh, il grande lavoro che ha fatto Vidar e di eh, riflettere sulla questione della parola sottomissione". sottomissione, oggi ne abbiamo parlato, Islam appunto è sottomissione, io stesso nel suo testo, eh, l'Islam senza sottomissione, dice ho avuto molte critiche quando ho scritto questo libro perché mi hanno tutti fatto notare se si toglie la sottomissione all'Islam che cosa rimane? No? Come dire... Eh... Su questa parola eh, effettivamente noi abbiamo una, dei significati chiari, cioè sottomissione significa sottomettersi a, no? e quindi rinunciare a tutta una serie di eh, soggettive interpretazioni, soggettive decisioni, a libero arbitrio fondamentalmente. E lui eh, riesce a ricostruire la parola, la semantica della parola sottomissione, lavorando su una sulla traduzione che è stata fatta di un termine arabo, io non sono un islamista quindi dovete avere pazienza, certo di essere il più fedele possibile ai termini, però devo fare un pochino come, con le conoscenze di cui ho, rispetto alla traduzione del termine arabo califo o calif, no? che poi credo abbia dato in italiano la traduzione califfo, che nella prima interpretazione, che è quella tra l'altro che attualmente pare essere accettata, e, eh, la, la traduzione è, è praticamente l'uovo tenente di Dio, cioè colui che militarmente no? rappresenta un'autorità e la fa ehm, applicare, la esercita in modo che ci sia una serie di, insomma, è un rappresentante dell'autorità divina e lui invece dice, ci sono anche altre interpretazioni e traduzioni di questo termine che invece di, eh, e fa una serie, una serie di, insomma, un approccio analitico di tipo Hermenet ma anche semiotico sulle radici dei termini per cui Calif invece di luogotenente eh, che è stato tradotto secondo lui in modo non esatto era, la traduzione esatta era successore allora sulla differenza semantica tra luogotenente e successore lui eh, ribalta il termine sottomissione, per cui in realtà è, è quello che è il significato del messaggio coranico nel, nel suo insieme, non tanto sottomesso a una volontà, a un'autorità, quanto eh, un erede di quello che può essere eh, il, la conoscenza, tutto quanto connota con l'idea di Dio come trascendenza come entità in grado di rappresentare il compimento, la perfezione e tutto quanto, insomma, adesso non siamo qui a, a fare una disposizione su questo. Di conseguenza, Vidar dice, eh, il percorso dell'incontro tra Islam e Occidente, no? È un percorso in realtà che è reciprocamente necessario. Perché? Perché vi dice, l'Islam in realtà ha qualcosa da portare all'Occidente esattamente come dall'Occidente, dalla storia della cultura occidentale, può apprendere e nutrire quanto è mancato in questi secoli rispetto a tutto il percorso che invece la cultura ha fatto di eh, supportare la facoltà della ragione, dell'autonomia della ragione, di tutti gli strumenti per arrivare alla conoscenza. Quindi lui dice se l'Occidente può dare questo all'Islam e lo sta dando attraverso appunto le, le discipline e le conoscenze che ha ottenuto in questi anni, altrettanto l'Islam però può offrire all'Occidente una possibilità. Se l'Occidente è riuscito a eh, uscire dalla dimensione di dipendenza della religione, tra virgolette, uccidendo Dio, quindi rinunciando all'illusione dell'idea di Dio, ovviamente io oggi qui il mio un po', eh, io rappresento un po' tutta la componente laica, oggi abbiamo parlato molto di eh, comunità di fedeli, di credenti, io sto un po' parlando dal punto di vista di tutti quelli che non sono credenti ma che sono brave persone, perché eh, fondamentalmente eh, la crisi, la crisi della fede, della possibilità di inserire Dio o la trascendenza in un contesto interpretativo è un quesito aperto, è un quesito aperto ed è una crisi che la cultura occidentale ha vissuto, sta vivendo, sta affrontando, non ha dato, non ha risposte. Se non, cioè noi a tutt'oggi diciamo il dono è una fede, chi ha la fede è un grande dono e francamente è, non si può andare a razionalizzare perché sono misteri ancora, diciamo accettiamo il dato che la fede è un grande dono dice di l'Occidente per conquistare questa autonomia ha dovuto distruggere l'idea di Dio, cioè Dio è un'illusione non esiste, e invece dice eh, l'Islam ha il sé Ancora la possibilità di eh, superare una dimensione di dipendenza dall'idea di Dio in modo come sottomissione offrendo un percorso invece che eh, superandolo superando quest'idea però non rinunci a tutto quello che Dio rappresenta quindi la dimensione della trascendenza la dimensione della, di tutti i valori che Dio no, ha portato le religioni sono stati sono, state, sono dei grandi sistemi regolatori, dei grandi sistemi di tipo etico che consentono a comunità, a culture di poter procedere e di poter elevare comunque dei livelli di, di approccio di crescita, insomma, sono fondamentali e quindi lui dice io presuppongo io prospetto che l'incontro tra Islam e Occidente possa essere per il futuro un incontro fondamentale nel quale tutte e due queste esperienze culturali riescono a eh, individuare un nuovo percorso che porta a riscoprire la spiritualità, a riscoprire la trascendenza, il senso della fede senza, senza che questo significhi eh, tutto quanto rappresenta la negatività dell'approccio di potere che le religioni consolidano poi nei sistemi di governo, per cui poi possono essere anche dei grossi sistemi di oppressione, come nella nostra storia culturale tutti noi abbiamo osservato. Allora ecco perché penso che questo tipo di pensiero e di voci musulmane, che nascono dal contesto, quindi della tradizione cultura musulmana, però stanno seguendo dei percorsi eh, di disincantamento oppure più simili a quelli occidentali, di secolarizzazione, possiamo metterla in questo modo: siano voci che eh, andrebbero più eh, attentamente ascoltate e eh, con le quali sono componenti del dialogo col quale eh, intraprendere dei percorsi. Quindi, io vedrei fondamentalmente che quando si parla di dialogo, mi piacerebbe che non si parlasse solo di dialogo di sono cristiano o di dialogo tra interreligioso, no? C'è una grossa componente che deve far parte e deve poter avere voce in questo dialogo che non è, è credente, però sta vivendo un percorso di ricerca, di forme di spiritualità che al di fuori della dimensione religiosa configurano comunque un percorso di ricerca interiore, un percorso etico, un percorso intriso di valori e con le quali è fondamentale in questo momento eh, riuscire a definire il nuovo percorso. Ora io avrò una domanda che farò in modo più specifico all'Associazione Corese, all'Associazione Islamica delle Alpi, cioè di capire questa questione dei miscredenti, come, come la mettiamo? Cioè io, io cosa, che possibilità ho? <ride> di parlare con voi e finisco qui allora adesso chiudo le direttore